Eccoci tornati in diretta sulle fonti tv per proseguire con l'analisi dei mercati, oggi l'apertura dell'Europa è positiva, in realtà stanno, eh, gli indici principali stanno un po' diminuendo gli acquisti, ma insomma comunque il segnale è ancora verde, eh, ci chiediamo se insomma, in qualche modo eh, questo dato sull'inflazione americana eh, contribuirà a dare un po' di sprint ai mercati in questa prima parte dell'anno, anche se poi il driver principale è la Fed con le mosse eh, nella prossima riunione. Insomma, partiamo da qui perché è la notizia eh, di cui si sta parlando nelle ultime ore, proprio perché il dato sull'inflazione americana è uscito ieri, ricordiamo 6,5% in decelerazione ulteriore rispetto al mese precedente. Gian eh, Ergas, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto in studio, eh, salutiamo Gian Ergas che ci dà peraltro sempre una mano a capire di più eh, della buongiorno. Federal Reserve quando eh, Jerome Powell comunica le decisioni ai giornalisti e non solo. Eh, partiamo da qui perché direi che da qui poi si potrà capire anche l'andamento del mercato e certo. um, di quello che sarà il sentiment degli investitori alla luce delle mosse della banca centrale americana, che insieme alle altre banche centrali costituisce ancora un po' il driver assoluto no, per i mercati nel 2023. Sei d'accordo? E cosa sì. ti aspetti quindi dopo il dato sull'inflazione? Intanto ti chiedo anche se ti aspettavi effettivamente questa sfiammata ulteriore mm. del, dell'inflazione. Ma io non credo sia stata questa cosa sfiammata, francamente. Io sarei un po' contestata. Ti aspettavi di più, quindi? No, o, o, nel senso che è bene analizzare questi dati. Ossia, sì. che è successo, che sul headline, che include anche l'energia e i prodotti alimentari, ossia siamo avuto un leggero ha causato la caduta di questi prezzi energetici in gran parte, ossia, questo è chiaro. Dunque, questo impatta immediatamente. Ma bisogna andare a guardare il core, il core che è quello più essenziale anche perché lì vediamo proprio questa inflazione che è appiccicosa, che è collosa, che va avanti al più 0,3%. Ossia, l'inflazione persiste, la guerra continua. E noi vediamo una Federal Reserve che si può anche dire, per esempio, come Harker e anche ha detto. ma andiamo su 0,25, però ricordiamoci una cosa estremamente importante, i tassi continuano ad aumentare, il costo del denaro continua ad aumentare, questo è estremamente importante, in più c'è anche un widening, secondo noi c'è un riassestamento, la fluttuazione dei tassi di interesse, punto minimo, punto massimo, non stiamo tornando ai tassi zero, e dunque si apre un altro paradigma nel contesto economico, diciamo non solo statunitense, ma anche globale, perché come ho detto giustamente c'è la Fed Reserve, noi la Fed Reserve la vediamo come la nave ammiraglia, o se no come il meridiano di Greenwich della politica monetaria internazionale nonché della direzione diciamo, proprio a livello proprio stanza dei bottoni dell'economia globale e questi a questo punto aumentano i tassi non c'è nessuno che abbia detto di questi tre della Federal Reserve che hanno parlato recentemente che hanno guardate non aumentiamo più i tassi la battaglia l'inflazione in è stata vinta dunque noi vediamo inflazione che persiste a livello core ed è per questo che non c'è stato il boom in borsa ieri molto vero, importante, perché se è una reazione, una reazione molto molto moderata, prima di i, i, i, le azioni dell'SP 500 è sceso perché è sceso? Perché la gente ha detto: Sì, ci picca. Sai che ti dico? Qui stiamo, qui, qui, questa è una sticky inflation, questa è un'inflation dal punto di vista dei servizi, questa è chiaramente ancora una spinta dal punto di vista salariale. Questa è ancora diciamo, una domanda differita che sta facendo sentire con un eccesso di liquidità nel sistema americano. Perché l'inflazione americana è USA su USA, questo è estremamente importante da capirsi. Certo. Non è un'inflazione importata, la parte importata va scemando perché c'è chiaramente meno difficoltà con le catene di rifornimento, dunque lì si stanno sbloccando, fumo tra i primi a dirlo, ma più di un anno fa ma quello che noi stiamo vedendo qui veramente è proprio questo risvegliarsi e il riassestamento di tutto il mercato del lavoro statunitense con un maggiore potere contrattuale da parte dei ceton, Ecco, meno infatti ambienti. ti chiedo prima una cosa su questo ultimo aspetto che ci hai riportato, poi torniamo un um, istante sul rialzo dei tassi della Fed. Tu vivi negli Stati Uniti, sì. qual è il sentiment reale? Perché poi sai, arrivano notizie, noi le commentiamo, commentiamo sempre ed è ovvio che guardando i dati macroeconomici si vede come la fotografia dell'America regga c'è cioè, esatto però insomma poi un altro conto è ehm, sentire qual è il sentimento reale rispetto a ciò che si respira davvero no? al di là dei dati macroeconomici che possono essere anche un po statici ecco mettiamola così cosa si dice ma ehm? giustamente io cioè, si dico... vede questa luce che, mm -hmm. che finalmente potrebbe cioè, arrivare in fondo no, al tunnel ok no quello che vedono è questo uno c'è un mercato lavoro che è estremamente forte Ossia, sì, con cosa bellissimo. deve contendere effettivamente la federazione? È una situazione abbastanza complessa, perché da un lato c'è questo mercato del lavoro che rimane estremamente tight e dunque spinge all'insù anche diciamo che il costo del lavoro che sicuramente non sta scendendo, dunque diventa un pesante, un peso anche per le imprese, e d'altronde c'è un fattore inflazione. Effettivamente lui deve combattere questi due, e questa è una situazione estremamente complessa a questo punto. Dunque, cosa deve fare? Non può creare lui chiaramente power posti di lavoro né? può no, dire certo. ordinare le persone precettate al lavoro presentatevi domani, mancano 2 milioni di persone alla forza lavoro statunitense o così via, no però può tentare di arginare questo eccesso di liquidità ossia dal punto di vista dei tassi di interesse che salgono, qual è il problema perché i tassi di interesse non stanno avendo questo impatto per esempio sull'investimento in via capitale molto semplice perché le imprese sono piene di soldi il consumatore americano ha soldi il consumo non è in riserva. Allora, ci sono quelli che dicono, guarda, non, non andrà scemando gradualmente. Cioè sta vivendo un po' di rendita, ci stai dicendo. Sì, no? è Rispetto. di rendita del grasso che cola, questi hanno un sacco di soldi, le imprese sono piene di soldi, questo è estremamente importante. Le insolvenze a livello bancario, su carte di credito, siamo a livelli pre-pandemici. Dunque c'è questo stress che non c'è, c'è un mercato del lavoro molto forte, 1,7 posti per ogni disoccupato, pressioni salariali che continueranno e chiaramente, diciamoci la verità, ossia questa grande politica della FED, un mercato del lavoro che loro vedono come il locus, il punto origine dell'inflazione, non ha funzionato perché i jobless claims, i, sus i sussidi, prima richiesta, disoccupazione, adesso sono inferiori a quelli che furono quando i tassi erano zero. Ecco, allora a questo punto avevo già questa domanda diciamo in cantiere, ma ancora di più eh, te la voglio fare per quello che Prima. hai detto. Fotografia economica, boh, ottima questo ma Io punto. direi fotografia che regge. Che regge, però che insomma regge. anche il sentiment. No? Perché il sentiment poi, ripeto, non è completamente vuol... negativo. Perfetto. Torniamo a, a quello che potrebbe fare la Fed nella sì. prossima riunione, ma non solo nella prossima, anche nel, nei prossimi mesi ovviamente. Si è parlato di questo rialzo di 25 punti percentuali, che almeno allo stato dell'arte potrebbe sembrare l'esito più probabile della riunione sì. del, del prossimo primo febbraio, lo ricordiamo. Eh, però io, questa è una mia, una mia riflessione, probabilmente non solo mia, noi diciamo: vabbè, siamo al 6,5%, dobbiamo tornare al 2%. Esatto. Ehm, c'è questa, esatto, esatto, questa colpa che si attribuisce alle banche centrali, non solo alla Fed, di essere intervenuta in ritardo, mi chiedo. Da una parte eh, l'inflazione è calata, però visto che l'economia regge, come abbiamo detto, appunto, non sarebbe un errore se la Fed allentasse la sua politica monetaria proprio in questo momento, perché poi eh, bisogna cercare di tornare ai livelli del 2% nel minor tempo possibile, il timing è tutto no? nei mercati quindi comunque sì. insomma non, non si può più temporeggiare a proposito di tempo e non so co come valuteresti tu un rialzo solo, solo tra virgolette del 25% eh, dello 0,25% nella prossima riunione? Allora io credo che qui si parla di tattica e non di strategia, innanzitutto se è 0,25% non vuol dire che non aumenteranno ulteriormente i tassi, sì, cioè tactics not strategy, okay. not strategy. Certo. questo è molto importante, perché loro nessuno di loro si è ricreduto, ha detto Detto, non arriveremo sopra il 5% certo, questo è estremamente importante per noi 5 dunque come ci arrivano è un discorso dove vogliono arrivare il, per quello parlavo di timing anche allora no? io, credo, sì, sì, sì, io credo che effettivamente lo probabilmente faranno 0,25 questa volta e faranno ancora 0,25 e poi forse faranno una piccola pausa il vero discorso è ah, che quindi 0,25 e 0,25 e poi, e poi eh, potenzialmente, eh, potenzialmente una pausa e vedere i dati come arrivano okay, effettivamente certo. questo è estremamente importante perché diciamo, l'inflazione non è lineare. Io posso anche aver il passato il picco, non vuol dire che non risalga, solo che non risale a livello di prima. Ah, quindi il picco comunque adesso l'abbiamo passato. Io penso il pic, pic, probabilmente però quello che trovo interessante è che questo core rimane estremamente duro. Vero. Ossia, che e poi, poi ci sono anche certo. quelli che dicono, ah sì però il core guarda bisogna togliere per esempio gli affitti il rental nel settore immobiliare eh sì però i dati sono quelli che sono noi non sappiamo esattamente come andranno a scemare questi affitti o questi dati o questi prezzi diciamo imputer assegnati al settore immobiliare che così sì, sono certo l'indice però io devo guardare i dati che ho allora io penso che loro continuano sulla loro strada non si sono ricreduti sul loro target che è la cosa più importante non hanno detto faremo trattabili 3,5%, dicono ci vuole un'inflazione bassa per sostenere un mercato del lavoro stabile, giusto, questo è estremamente importante, certo, secondo certamente. loro è la stabilità economica, dunque vediamo la Federal Reserve che diciamo da un lato effettivamente dice al doppio mandato, questo è molto importante negli Stati Uniti, il duplice mandato, non il singolo mandato della BCE che mi dà dei prezzi, questo è molto bellissimo. importante ricordarcelo. Allora loro hanno un duplice mandato, dicono un lato dicono ciò, l'occupazione, per quel problema lì è più che risolto. Il problema è al contrario, ossia c'è troppa poca disoccupazione, d'altronde però c'è questa questione dell'inflazione, dunque io mi concentro sull'inflazione, io ho un'inflazione che io ritengo sia della natura di quello che chiamano demand pool, eccesso di domanda e non prezzi più alti, costo all'importazione limitano tutti i prezzi, cosa posso fare? Io posso aumentare i tassi il problema diventa quando poi chiaramente c'è un eccesso di liquidità in circolazione Certamente. e le imprese non hanno bisogno di finanziarsi perché fanno investimenti via capitale col cash allora io credo Fed aumenta, Fed non ritorna sui suoi principi del 2%, Fed rompe quello che noi chiamiamo Mac 3, Mac 1 era il 3, Mac 2 era il 4 questi fanno a Mac 3 che è il 5% fronte un po' sopra, si fermano lì, guardano un attimo l'andamento okay. secondo me c'è una sorpresa. sorprese insomma al netto di pause però continueranno nel loro programma non faranno marcia indietro rispetto no, a quello che hanno comunicato. E quello è molto importante questo 25 punti base qui io leggo i giornali, un posto poi i gli amici anche ah oh, quel che c'era molto easing incominciano così ah, ah. A aumentare un attimo questa pressione, a pressione, ma 25 punti base è un normale rialzo da ciclo, rialzista dei tassi assolutamente, internet. assolutamente. No, no, ma infatti poi dopo ci sono varie ovviamente posizioni rispetto a quello che dovrebbe fare la Fed come sempre però eh, mm. insomma, finché il mercato sale e cioè, la fotografia mm. regge, cioè, è, è, pensa, si, si pensa mm. che la Fed prosegua, quello che dici tu, insomma, poi magari con una, un timing diverso rispetto no. a un uh, a un momento in cui l'inflazione era più bollente, insomma questo, questo è chiaro. Cosa diversa, altro titolo, riguarda, eh, riguarda la BCE, la situazione economica ma anche inflazionistica è ancora mm -hmm. ben differente tra l'Europa e l'America, insomma la, la Garda è stata chiara, ha detto insomma non si cambia, oh. ma ancora tassi eh, in mm -hmm. su. Eh, L'Europa deve fare i conti con più questioni che anche l'America deve considerare, no? in primis la guerra ancora Chiaro. tra la Russia e l'Ucraina, ma insomma tutta la crisi energetica che rischia davvero di causare un cortocircuito insieme all'azione della BCE aggressiva con mm. un rialzo dei tassi ancora particolarmente incisivo. Ecco, tu su questo cosa puoi? Cosa ti aspetti invece dall'Europa? Innanzitutto penso che la più importante è che ormai si dica che l'Europa può evitare la recessione. Può evitare la recessione? Ci no, no, sono delle voci, alcuni dicono. ah è. In America ovviamente non possiamo parlare di recessione, giusto? Non te lo chiedo no, io, no, no, io volevo sapere che in America ci può essere una recessione lieve, però la recessione in America è estremamente semplice. Ok, cioè, nel senso che cosa è una recessione? Quando io, un mio vicino, perde il suo lavoro, con la depressione, quando io perdo il mio finora gli americani il lavoro ce l'hanno e dunque sì, esatto. il loro per met la metrica è l'occupazione che c'è certo. finché si lavora, finché finché si si lavora cosa me ne importa è il GDP questi okay, non conoscono okay. la differenza tra il GDP e lo so yogi però è un, è un po' come la situazione individuale di tutti noi, finché abbiamo sì. un lavoro finché la situazione sì. va avanti insomma tutto sommato non ci sì. preoccupiamo no? allora, io penso che la situazione sì. Europa è estremamente semplice ossia la pressione energetica va un attimo scemando, stiamo vedendo i TT che siamo a livelli molto più bassi abbiamo fatto un strike price sul cap, mi ricordo, sul TTF che era 180, siamo molto sotto i governi continuano a pompare soldi, ok, dal punto di vista energetico siamo in un periodo così di grazia ricevuta, nel senso che i prezzi sono scesi e ha fatto anche caldo sì, sì, beh, il clima sicuramente ha aiutato un po'. E no? poi c'è l'LNG che sta arrivando alcuni governi che stanno pompando soldi per dare sovvenzioni. Allora, io cosa mi aspetto dalla BCE? Mi aspetto dalla BCE che la BCE continui ad alzare i tassi e vedo anche un grosso cambiamento in Europa. Prima si parlava dell'inflazione europea come inflazione importata, cost push, esatto, i costi vero. che spingono nei due punti c'è la domanda che tira e c'è i costi che spingono, questi sono i costi che spingono, invece adesso stiamo arrivando proprio al fatto che questa diventa un'inflazione non solo volatilità sui prezzi energetici, ma diventa un'inflazione insita nel sistema tramite il settore dei servizi, questo è estremamente importante e cominciano anche le rivendicazioni salariali e una volta aumentati i prezzi da parte dei fornitori di certi servizi o beni non tornano giù, non c'è flessibilità. Costano appiccicosi, inflazione permane, pesi, l'ho detto anche lei, dobbiamo scindere l'aspetto energetico dall'inflazione. Questi vanno avanti tassi. Io prevedo che possano anche arrivare al 4%. Eh, eh, sì, appunto. Beh, per, ti, stavo dicendo il timore è quello: il timore, sì, sì, perché ovviamente poi sì, l'economia, sì, insomma, sì, in sì, questo sì, contesto, sì. verrebbe come dire, no, magari non. Mm, non crolla, secondo me. No, esatto, non abbattuta. No, no, però no, insomma. No. C'è il rischio che venga penalizzata ulteriormente. Ma quindi anche per l'Europa possiamo un po' accantonare il tema della recessione? Ma io direi che effettivamente loro fanno queste stime sulla recessione in aggregato, no? tutti i paesi dell'Eurozona, però ci sono grosse differenze tra un paese dell'Eurozona esatto, e l'altro, hai punto di partenza molto diverso. Diciamo è vero, che il discorso è complessivo perché poi ovviamente lì subentra un su po' l'unità. Esatto, Ma io credo, io credo che sì, sì. Io non vedo una forte recessione in Europa perché c'è ancora un mercato del lavoro che è molto forte, è okay. la gente le puste paga, c'è uno stato sociale che funziona e c'è questo sgravio, si tratta di conti dei prezzi energetici che hanno composto gran parte della spinta inflattiva. Mm -hmm. Hai visto però che caos adesso in Italia per il tema della benzina, no? nel sì. senso che ovviamente c'è un clima sociale che è molto precario, perché? Perché ci sono stati questi rincari, l'inflazione prima, le bollette, luce e gas, adesso Insomma, pure la benzina, diciamo che eh, si rischia poi di avere un malcontento che possa sfociare anche in situazioni che vanno a incidere poi su quella che è l'economia reale, no? perché chiaramente sì. parlavamo prima di sentiment, sappiamo quanto conta, è ovvio che se c'è paura dice cioè, beh, ma aumenta tutto. Cioè stamattina ovviamente, anzi non da stamattina, dall'inizio dell'anno sono aumentati anche i mezzi pubblici, insomma nella, non, non ovunque nella città di Milano, ovviamente io parlo da Milano, parlo di questo, cioè diciamo che la gente continua a vedere questi rincari e non ne può più, però questo non è solo dire va bene stiamo parlando io e te, e questo poi si traduce in mancanza di, come dire, di, di, di azioni su quella che è l'economia reale. Ma io effettivamente sia proprio questo, che ogni paese europeo... Loro e infatti visto che abbiamo parlato della differenza no? tra, tra i paesi europei, ovviamente parlo dell'Italia dove vivo... Sì, sì. Esatto. E Ma io chiaramente non è la stessa situazione che si vede... In Germania. Anche... Eh, esatto. Ma io credo che si possa incidere, però effettivamente direi dico una cosa estremamente semplice è questa, che il lavoro per la più parte degli italiani c'è, ossia cioè c'è un reddito da qualche parte, la zona industriale nord permane molto forte come occupazione, io credo che sì, le per esempio su certi acquisti ma che non ci sarà assolutamente questo crollo mm -hmm. ossia io vedo che siamo già riusciti diciamo, a superare quello scoglio che fu lo scoglio gas che è stato più curioso certo, vabbè, come ossia no. lo scoglio benzina mi sembra già minore effettivamente, ossia a questo punto però certo ci sono delle pressioni ma io non credo che si vada questa è crescita lenta, eurozona ricordiamoci, non recessione non vuol dire, questo è un me comune mezzo gaudio, non so come eh? però francamente io non vedo un crollo qui io credo che effettivamente ci siano ancora prospettive per l'Europa, meno peggiori di quelle previste. Mm -hmm. meno no, di quelle io previste. sono molto felice di sentire questo perché fa tanto. È chiaro che poi però le persone leggono un sì. report per esempio della Banca Mondiale di qualche giorno fa in cui sono state messe in relazione tutte le economie mondiali, non solo sì, quella europea, visto. in qui però ci sentiamo dire quello che dici tu fondamentalmente Gian, cioè che l'economia cresce lentamente e poco. Però insomma questo, questo binomio fa sì. pensare ovviamente ha una situazione che è tutto e cioè che molto ben lontana da una risoluzione positiva. No, no eh. ma non c'è soluzione, per quello che dicevo prima: certo, no, no, ma è, è, è. è però, no. insomma, specifichiamo perché poi le persone leggono questi report sì, sì, e, sì, sì, e sì. dicono: aiuto, cosa sta per succedere? sì però riportandoci diciamo, al discorso dell'energia, ossia qual è il problema effettivamente io di sì, che qui abbiamo risolto in maniera provvisoria per l'energia. il vero problema sarà non quest'anno, sarà l'anno prossimo quando non c'era più il previo stoccaggio da parte del gas okay, russo, allora veniamo certo. completamente in ballo diciamo, a quelle forze di mercato, non c'è più i contratti a lungo termine, a 2-3 dollari, ossia, non so se mi spiego, faccio una dire 2-3 dollari perché l'Europa fece un boom nel dopoguerra per un motivo estremamente semplice perché c'era il petrolio saudita che non costava. Nulla, è tutto lì è stato discorso l'Europa. Okay. Perché l'Europa è riuscita a poi a riprendersi a un certo punto negli anni 2000 più o meno, o non andare peggio come è andata, perché c'era il gas flusso a basso costo. Qui non c'è più l'energia a basso costo, anche il 77 effettivamente che noi vediamo adesso, il 63 devo controllare su TTF, effettivamente è sempre più alto di quello che è stato per molti anni. Dunque questo vantaggio energetico va a scemare e dunque non ci sono soluzioni assolutamente ossia a lungo termine. Okay. Qui siamo spot trader e non siamo sul mercato a termine. Chiarissimo. Gianergas, grazie naturalmente per le tue considerazioni, grazie per esserci venuto a trovare, ah, ci sentiamo prestissimo, a parte sì, sì. per la Fed, già ti prenoto, okay. perché che. ovviamente ci aiuterai a capire di più e sarà molto importante questa riunione sì. come tutte, ma insomma chiaramente ancora di più e poi ci sentiamo naturalmente per altre, altre questioni. Grazie. Gian. Granissimo onore, grazie a essere stato Grazie, Grazie a te come invito. sempre.